E su Instagram i messaggi che più affollano la mia chat sono Bro sei fortissimo, seguo ogni tuo video. Volevo sapere se c'è un sito dove vendi beat o se li fai su misura per l'artista. E non ho mai fatto un beat. Mi è venuta quindi la curiosità di dire proviamoci. Almeno dopo questo video nessuno mi chiederà più un beat. Ok premetto, non ho mai fatto un beat però li mixo. Quindi so come suona un kick, uno snare, come abbinarli insieme più o meno, che ritmica devono avere. Il problema saranno le melodie. Ho chiesto su Instagram di consigliarmi qualcosa per comporre, gratuito, dato che non ho voglia di spendere soldi per un video prova, fra virgolette. Mi avete consigliato quegli stock, avete detto che sono fortissimi, se non mi seguite su Instagram fatelo. Tu tipo per adesso vattene, tu vieni con me. È sparito? Beh non male so orientarmi all'interno di FL Studio 12 Allora io non so da cosa si comincia Se dalla batteria, se dalle melodie Partire dalle melodie perché sono un po' per me un dito nel sabbioso Vediamo di togliere prima loro ok? Sarà praticamente credo il 90% del video Vediamo cosa mi hanno suggerito qua Sakura, Sakura, Sakura, Sakura Omnisphere, Sakura Insomma proviamo prima Flex oh. Facciamo un pezzo trap Cosa c'entrano gli Universal Audio, scusa? Flex non lo trovo. Non so neanche come cercarlo in realtà. Mi dà lui. Preflex, ma credo sia un plugin. Eh, infatti. Aiuto. Come si leva? Nel dubbio. File. Nuovo. Va ah, bene. Ok, scherzavo. Sakura. Eccolo. Mettiamolo qui al posto del kick. Cazzo è sta roba? Ah, già devo incidere qualcosa prima. E il treno per Santa Maria Novella è in ritardo di 45 minuti. Di sta roba. Ah, questo è un delay. Grossa, eh. Sono sempre robe tipo lui. Vediamo un attimo questo. Facciamo su una chitarrina. Bello. Allora a questo punto dovrei scegliere una scala, ora io so che i produttori la scelgono e fanno una roba che tipo ti fanno vedere solamente le note che puoi utilizzare, siccome io non so come si fa in realtà, scelgo una scala e mi faccio il conto del tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, semitono, ok? Me lo scrivo sul foglio perché io non sono in grado di fare quelle robe lì, voglio provare a suonare in mi minore. Facciamo qui il control, così almeno diamo l'effetto suonato veramente. Oh, si fa. Ah! Eccolo. No, ma io. Ah. Pattern 1 fatto. Caricato anche un pacchetto gratuito. Allora, ora non scrivete nei commenti, avrei scelto un kick diverso, io di qua, io di là, aiutatemi, aiuto. Allora, io sceglierei più un suono che verso una batteria vera. esistono Yes, percussioni snare sì è lui Uh, C'era un modo per tipo fare. Uh, mi sembra Edit pattern. <coughs> Però no, lo volevo fare. Scusa, eh, bro. No, lo volevo fare solo su lui. Vabbè, scherzavo. Ok, mettiamo su I doppia H. Facciamo su un, un open ad e lo mettiamo tipo Ok, uh, dunque, perfetto, ottimo, la batteria l'abbiamo stampata. Allora, sarà il caso di andare a mettere sul basso, però cioè, lo trovo sempre nei pacchi. Do do dove si trova il basso? Sarà un creatore di basso? Voglio qualcosa di più easy. Mi disse un produttore che devo suonare il basso in note alte, così sento bene quello che gira, e poi portarlo giù. C'era un trucchetto che facevano, aspetta, questo. Perché non mi riesce niente? Vi divertite raga? Qui che trovate sempre le soluzioni ai vostri problemi, oggi mi vedete smattare su cose che voi... Elementare, Watson, si fa così. Non ho parole. E che ora mi rimane sto cosino? Terribile, sono di merda! Facciamo un attimo un po' di volumi che mi sta uccidendo questa Yet Terribile! Ok signore e signori, signori uh, per favore uh, non uccidetemi nei commenti il beat suona effettivamente così so che ci vorrebbero dei filtri all'inizio robe riverberi cose quelle robe tonde che mettete voi su FL Studio ma non so farlo lo mixerò in uh, Reaper ma non oggi Dai, però la batteria non mi era venuta malissimo. Ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Se state per intraprendere la strada del beatmaker, quindi se volete approcciarvi alla composizione di beat, prendete come chiaro esempio questo video per il vostro insegnamento. Tutto quello che vedete in questo video non si fa. Bella a tutti ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Non mi chiedete più beat perché questi sono i risultati. Ciao!